Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un video informativo ragazzi per quanto riguarda eh, un glitch dei soldi ragazzi, un'esclusiva del mio canale che vi porterò a breve nelle prossime ore, quindi rimanete connessi sul canale per chi vuole conoscere questa esclusiva, un... sono due glitch spettacolari, mm, sono due video che porterò in seguito nelle prossime ore, quindi se volete saperne di più dovete rimanere per forza connessi sul canale diffondete questo video ragazzi perché questo glitch vale la pena è un bel glitch diciamo eh, non vi anticipo nulla però con questo glitch potrete fare dei soldi e altro ancora insomma no diciamo così altro ancora eh, quindi aspettate un pochino che editerò questi video insomma il tempo di editare questi video il tempo di di portare questi video sul canale eh, con la speranza che vi piacciano invece per quelle persone che mi hanno chiesto il glitch della modalità regista allora ragazzi il glitch che voi avete visto non è proprio una vera e propria modalità regista ma è una è una sorta diciamo di modalità regista ma non si possono fare i soldi potete portare solamente eh, diciamo i caratteri del single player nel multiplayer del tipo trevor, michael, franklin non ne vedo l'utilità non so se lo porterò in seguito però per il momento eh, diciamo ho trovato questi due glitch mi hanno aiutato a trovare questi due glitch e quindi mh, porterò questi glitch poi nel, nei video daremo anche ringraziamento al fondatore dei glitch diciamo e detto questo ragazzi niente ci sentiamo fra poco per questo per questi glitch e restate connessi sul canale un saluto a tutti al prossimo video